Il manifesto rappresenta l'impossibilità di imprimere al divenire il carattere dell'essere. L'opera è costituita idealmente da due entità. L'entità alla vostra sinistra rappresenta la consapevolezza della ragione. L'occhio vigile della razionalità, attraverso una resistenza, polarizza il circuito della mente. Questa entità ha tre pulsanti, che pilotano il dispositivo elettronico che riproduce note musicali è uno schermo LCD su cui vengono riprodotte le frasi chiave della filosofia niciana all'interno della volontà di potenza, ossia tu devi io voglio io sono Per quanto riguarda invece l'entità alla vostra destra, essa rappresenta la coscienza del piacere. Un'importante differenza rispetto all'altra entità è che in questo caso l'occhio non è direttamente connesso, come qui, alla creatura, ma è qualcosa di esterno, perché così è il piacere, così è il concetto di impulso. Premendo il tasto, abbiamo un movimento, abbiamo un movimento tipico del piacere, una dinamica tipica del piacere, e ciò che appare sullo schermo LCT è che l'anima non esiste, questo è il significato del manifesto, l'anima non esiste, perché qualunque lavoro può essere lodato, può essere biasimato, può essere criticato ma non potrà mai essere compreso nella sua totalità, perché l'anima non esiste, o meglio, esiste, esiste in relazione a noi, ma l'anima non esiste in relazione al mondo esterno, in relazione agli altri. Questo è il manifesto.